Grazie Presidente. Si tratta di un ordine del giorno con il quale abbiamo dato alcuni indirizzi per poter eh, garantire insomma, che l'amministrazione la, eh, nei prossimi anni, in particolare eh, sul processo partecipativo che eventualmente potrà partire nel 2019, possa valutare l'opportunità di accogliere alcuni, alcuni indirizzi. Un primo tema riguarda gli ambiti, eh, oggettivi, cioè l'ambito tematico sul quale sottoporre, eh, diciamo, all'interno del quale insomma eh, sperimentare questo bilancio partecipativo. Ecco, noi abbiamo individuato un primo tema che secondo noi è importante, che possa essere diciamo, all'attenzione della cittadinanza ed è l'ambiente e il verde pubblico, Presidente. Questo perché il, noi sappiamo che il, il verde di Roma è tra i più estesi all'interno diciamo, del panorama dei comuni eh, italiani. Eh, L'estensione territoriale di Roma Capitale è addirittura appunto, tra le più vaste insomma, anche di altre, eh, di altre città e di altri comuni, eh, anche paragonandole poi alle città metropolitane europee. Quindi eh, avere l'opportunità e dare la possibilità ai cittadini di decidere e di, o comunque di partecipare per scegliere come destinare le risorse eh, economiche della città nell'ambito, ad esempio, faccio un esempio della riqualificazione delle aree verdi, della riqualificazione delle aree gioco, di altri interventi, può essere diciamo, una prima eh, sperimentazione, una prima ipotesi eh, sulla quale chiediamo quindi alla che sottoponiamo quindi all'attenzione della, della giunta eh, capitolina eh, da qualche indicazione sui tempi insomma, di, di svolgimento e anche di quelli che potrebbero essere eventualmente insomma, i rapporti tra i municipi e eh, eventualmente l'amministrazione capitolina. Ecco, quindi con questo ordine del giorno stiamo dicendo che tra i principali temi da mettere all'attenzione sul bilancio partecipativo e soprattutto tra i primi da poter affrontare potrebbe essere appunto, proprio quello dell'ambiente del verde pubblico, del tema del decoro, molto sentito dalla città e che già questa amministrazione sta dando molte risposte su questo tema e che attraverso questa modalità potremmo effettivamente riconsegnare alla città di Roma e soprattutto ai, ai suoi eh, cittadini alcune aree che magari nel corso degli anni eh, sono andate, hanno magari la necessità di, quindi, di essere riqualificate, riqualificate, rilanciate e per questo motivo insomma, presentiamo questo, questo atto di indirizzo collegato alla proposta di regolamento del bilancio partecipativo. Grazie.